Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su Assetto Corsa Competizione in questa challenge della 24 ore reale. Eh, vi ricordo che si tratta di una serie in cui andremo a fare la 24 ore di spa eh, correndo davvero 24 ore, correrò sempre io sostanzialmente e ci saranno 24 puntate da un'ora che però già sono diventate 25 perché se non avete visto l'ultima puntata è successo un piccolo impiccio e sono dovuto rientrare ai box prima infatti in questo momento ci troviamo in ventesima posizione e mancano ancora 22 ore e 38 minuti tecnicamente però l'altra volta ho fatto un errore me l'ha fatto notare anche l'ingegnere avrei dovuto comunque fare un'ora perché io devo fa 24 puntate da quindi adesso quello che succede succede noi correremo per un'ora Speriamo bene, sarà molto difficile, dobbiamo recuperare posizioni dopo l'errore che ho fatto nell'altra puntata, se non l'avete vista la trovate qui sul canale nella playlist della 24 ore di spa, non ci aspetta altro che andare in pista e la difficoltà sarà a partire a freddo, perché per replicare le cose che succedono in una gara reale endurance, io non mi riscaldo, non faccio niente, prendo, salgo in macchina e cerco subito di performare. Questo ci ha portato l'altra volta, difatti, a fare l'errore. Bisogna stare attenti perché con un errore del genere abbiamo già fatto sostanzialmente uno in più potrebbe quasi aver compromesso la gara anche se mancano ancora 22 ore però le gara è lunga vediamo di riuscire a recuperare qualcosa la velocità ce l'avevamo perché in realtà in questa gara abbiamo fatto la pole position e prima del casino eravamo in seconda terza posizione insomma stavamo da quelle parti lì ci siamo ed è il momento di calogero Bottas che dovrà cercare di fare un vero e proprio miracolo eh, cerchiamo di non fa casino qui all'uscita dei box vedo che arriva una macchina attenzione facciamo passare, che questi sono pericolosi e eh, difatti ci è passato davanti Martin che in questo momento è ottavo e noi siamo ventesimi, dobbiamo recuperare una marea di posizioni, sarà durissima ragazzi in presona per il nostro Calogero Bottas prestato dal mondo della Formula 1 senza nessun tipo di riferimento, è durissima, difatti si parte subito malissimo, un bel taglione però non fa niente l'importante è abbiamo preso il doppio eh, il secondo avvertimento, adesso cerchiamo di entrare nel mood della gara perché comunque è veramente difficile performa così a freddo ma noi ce la, eh, ce, la ce la mettemo tutta insomma. C'è modo da risalire una marea di posizioni. Le, le porca miseria, ho preso un altro, un altro avvertimento. Questo non ci voleva proprio ragazzi, perché 22 ore senza sbagliare sarà impossibile. drive through sarebbe veramente la fine. Adesso dobbiamo riprendere un attimo confidenza la nostra BMW. Come facciano i piloti veri a mettersi alla guida così a freddo e performa subito a cannone? Continuo a chiedermelo da quando ho fatto la prima Endurance del, del Team B Cioè, mo davanti Martin e dietro Tumulumululumu Staccatona per Caloggi botta, sa che forse se ne andava a in Formula 1. Sta cosa dei warning non ci voleva proprio raga. Se non la pagamo stavolta, la pagheremo un'altra volta, purtroppo. Allora, giustà, stiamo a girare abbastanza pari a Martin lì davanti. O qui arriva le ruche, dove l'altra volta diciamo abbiamo fatta la frittata, quindi cerchiamo di... De... Esatto, da andare più tranquilli. Calogero Robotas con la sua esperienza di Formula 1, difatti... non se la rischia. Ci dovrebbero essere pure i GT4 in giro che non si sa però che fine hanno fatto perché Bene così, calogero tanto che l'ho vista parcheggiata in box non capisco se si so fermate o se c'avevano un pit stop molto lungo comunque chi se ne frega in davanti stiamo riprendendo un gruppetto penso che sicuramente c'è una gt4 lì in mezzo Eh, tocca cercare di andare più forte raga però attenzione che tanto la gt3 potrebbe avere qualche problema nel doppiaggio invece no non ce l'ha speriamo di una vicciolo noimo è proprio una Storm Martin questa davanti sta GT4 becca bandiera blu calogero bottas è abbastanza esperto questo invece no mortacci de ursto e comunque poi alla fine si dovrebbe in teoria levare dalle scatole ok pure in pratica però martin se n'è un po' annato e se si avvicinassimo a martin magari c'è da uno strappo una tiratina bene così calogero ok stai a ritratta un po' più come una gt3 non come una formula 1 martine gira in 2,25 adesso andiamo a girare in 224 e 6 non so però quanto abbia influito il doppiaggio in questo giraccio di Martin Dobbiamo essere solo regolari, non tirà alla morte, non esagerà. Anche se io penso che che l'errore che abbiamo fatto purtroppo lo pagheremo grave. Come dar taglio qui, eh? Ok, no, niente taglio. Bene così, calogero, dai. La scorre abbastanza bene Callagio, lo devo dire, che forse Ivano Stoner ha pagato un po' la sua inesperienza con le quattro ruote. Trovato due ruote di troppo. E ha pensato di staccarle addosso al muro delle Rouge. Ora, raga, per quanto riguarda il prossimo episodio, siccome prima chiedevo 300 mi piace, ma arrivano in giro di un quarto d'ora... Partiamo la posta a 400 mi piace, quindi per sbloccare il prossimo episodio ci vorranno 400 mi piace. Attenzione, che tanto c'è un altro doppiaggio: ma è Martin, c'è Atari davanti, poi dopo doppieremo per Commodore 64 e l'Amica 500, ma per adesso c'è Atari con la sua Alpine, da quello che vedo. poi trovo tutti qui comunque i doppiati. Questo posto del cacchio che è impossibile superare, attenzione Calogero, non fa cazzate. Questo frena pure... Vabbè, comunque ho perso un po' meno di prima Prima ho perso proprio tanto Bene così calogero, dai! Mi fa un po' strano, vede, il calogero con una gt3 non con una formula 1 però potrebbe essere anche un uh, come si dice un uh, un prolungamento della sua carriera pazza è liscio che ho fatto quel muretto vedo che le pressioni sono perfette noi stiamo a caricare sempre benzina per avere 120 litri a bordo però ragazzi così noi non recuperiamo un cacchio praticamente perché se io non riesco a superarli vuol dire che rimanco un do sto attenzione calogero mamma mia che rischio appena mi rilasso un secondo vado a rischio cacchiata comunque calogero giro ce la sta a mettere tutta cercate di essere veloce ma anche consistente Poi prima mi so, cioè nello stint precedente in realtà se, se eravamo abbastanza scalati quando siamo schiantati perché non è successo proprio subito, quindi devo sta' assolutamente in campana perché poi arriva un po' di no relax però di, di perdita di concentrazione e con quella perdita di concentrazione rischi di andare a far male. siamo usciti veramente forte adesso bene così oh c'è traffico qui davanti c'è traffico ci potrebbe dare una mano vediamo se succede qualcosa anche perché tra poco gli altri faranno il pit che noi abbiamo già fatto quindi dovrebbe cambiare qualcosa ma qui davanti c'è un'altra gt4 che è una cosa buona perché vuol dire che sono uscite dai box almeno tanto abbiamo ripreso Martin eh lo, so, lo trova davanti sulle ruche e lo rallenterà sicuramente sta cosa non mollamo il gas attenzione di rimanere dentro che qui se un altro warning alla fine si è rallentato tanto questo lo vedo un po' indeciso questo la GT4 ciccio che cazzo devi fa eh? Hutchinson che è quello dei rasoi. Guardate, guardate. Dove sono andato da trovare in mezzo? Mannaggia da Hutchinson e le avete dei coglioni? Oh, ti hanno fatto la bandiera blu. Mortacci tua. Si, sì, car on the left. A lui devono de de dovete dei messaggi radio. Le dalle palle comunque c'è da dire che i, i, i doppiaggi non... cioè i doppiati non agevolano assolutamente la manovra comunque non fa niente ci ha fatto perdere un secondo e mezzo sul nostro giro veloce mortacci sua infatti se vedete noi abbiamo più o meno nel passo di questo, che comunque è quarto, quinto, non so che cazzo è quinto Se noi avessimo fatto il nostro, probabilmente la nostra seconda posizione era abbastanza al sicuro Stavamo a recuperare su Valentino Rossi Vabbè, comunque non importa, è inutile starci a pensare, la gara è ancora lunga, ci stanno ancora 22 ore rotti a forzar piede ragazzi, che ero troppo largo no più un altro taglio davvero dobbiamo fare drive thru e finita certo che ci mancava solo stanzia del drive thru comunque comunque Martin, c'è la sto Martin diciamo, c'è una certa coerenza in tutto questo purtroppo questo video lo pubblicherò integrale quindi non posso tagliare sta boiata Vedo che stiamo doppiando delle GT4 iBox, che comunque ce ne stanno tante parcheggiate, non so perché, boh, vabbè. Sarebbe curioso vedere se sono sempre le stesse. Tipo Kimber, mi pare che stava iBox, ma al prossimo giro vediamo se sta ancora là. Oh, Martini se ne va sul dritto comunque. Eh. noi facciamo qualche cappellatina un'altra GT4 stavolta Williams eh vabbè, con Audi sarebbe bello se per una volta facesse perdere tempo a loro e non a noi cioè se ne fregano proprio che gli stanno sbendolando la bandiera Oh, guarda che ne è bandiere dell'Inter, eh Oh, attenzione che Martino Scarta un attimo a sinistra, mortacci sua Martino, rischia di fare una frittata E questo qui mo... Questo Williams si trova nel posto sbagliatissimo Guardate, guardate, mortacci tua Attenzione proprio, guarda come mi si è messo in mezzo No, vabbè, comunque la IA rivedibile, da sto punto di vista. Car on the left. On the left. Cioè, questo non può da doppiato rischiare di rovinare la gara a due che stanno facendo la loro gara. vabbè Ho rialzato il piede l'altra volta, stavo messo male. Non posso rischiare niente da sto punto di vista. la staccata dei calogero stavolta anche se poi se mettiamo sempre male qui per riaprire il gas però stiamo effettivamente molto molto vicini a Martin abbiamo girato il 2.27 raga ci ha fatto perdere veramente un'eternità quello con quella cazzo di macchina ci sono altre gt4 e ci sta sempre gimber parcheggiato non so che è successo raga ho rotta la macchina boh non so se c'è questa possibilità bene così calogero pare che non sentimo assolutamente la scia dell'aston comunque mannaggia li guai bene dai dobbiamo mettergli un po' di pressione a Martin, qui con la sua Aston, Aston se stesso no, giuro che smetto di fare battute su Martin che guida l'Aston Martin e se no dovrei cambiare il nome e chiamarlo Martin che guida l'Aston Martin a spicolarla un pochettino visto che era andato lungo buttando la terza ehi stiamo sotto ragazzi stiamo sotto quello che non ho capito è se noi siamo doppiati nel senso che se mo io lo passo a cosa che penso di sì sicuramente siamo doppiati perché se io sono ventesimo e sto dietro a lui che è sesto quinto quello che cazzo è vuol dire che noi siamo doppiati quindi se io me lo passo questo qua mi dà a bandiera blu per farlo ripassare ma non so se è più a penalità però lo scopriremo molto presto perché se buttiamo dentro qui all'interno si lo so che fast car is approaching ma eh, io me ne frego non so se ci darà penalità speriamo di no bene calogero di cattiveria devo assolutamente uscire la zona bandiera blu, per sicurezza, non so se c'è da penalità, ma io mi devo sdoppiare. Cioè, mi dovete dare sta possibilità, no? Mamma oh mia, quanto sono andati lunghi qui! Mi pare che mi sta a fare pure i fari quello. Forse se esco dal secondo dei distacco non mi dà più bandiera blu. D'altronde qualche rischio lo dobbiamo prendere, raga. Non qui alle rouge. Ma, dobbiamo prendere qualche rischio, perché Se no noi non, non recuperiamo sta gara Forse non c'è la penalità, forse c'è su F1 la penalità Non so che succede Comunque, quello che ci hanno fatto i GT4 per farsi doppia, per me Sta bene lì così e mi sventò la salute e bandiere blu del mondo Inizio a simpatizzare la Sandoria. arrivi sotto, continua a farmi i fari. Mi starà a salutare. Poi, dopo nei box, mi dici che me volevi dire, eh, Martin? Siamo davanti Cabezas Catalanas, che ha una ginetta. Così a occhio, vediamo se se leva dai coglioni. Almeno questo. Usciti molto forte. Cabezas Catalanas, e te butti a sinistra, ti ammazzo. Clear on the right. Mamma mia che rischio, raga! Che rischio! Però abbiamo messo Cabezza Catalana tra noi e Martin e questo ci ha aiutato a, sparì, a far sparire i bandiere blu adesso Ma tanto se lo leverà dalle palle molto presto e ci ritornerà sotto Martin Perché non è che avevamo tutto sto margine su, su di lui Vabbè, comunque, tanti adesso c'è un Malaghin Martin, Malaghin, che si chiamano tutti pein questi Questa stavolta la in pieno, perché la poterla bene Bene così Bene così Calogero Martin ha superato eh, Cabezas Catalanas Però, comunque, ci ha dato un po' di respiro, gli abbiamo preso tre secondini, che mo' si sta rimangiando, piano piano Non capisco come cazzo fa, visto che prima gli montavamo sopra Mo' l'avevamo superato ma più veloce Vabbè, comunque, chi se ne frega Oddio, quanto rischio di prendere il warning qui stiamo sul cammello, qui, sul cammello, no, non stiamo sul cammello, intendo dire il cammello rischio, rischio, rischio in assoluto eh raga, io sto un po' esagerando perché se noi non esageriamo, restiamo nella posizione e stiamo, cioè io ho capito che la gara è lunga 24 ore, però se siamo ventesimi e non superiamo nessuno capite da soli che restiamo là. Stavo a recuperare su un malaghi, eh, qui davanti. Uff, mamma mia ragazzi, inizio a sentire caldo. E durante una 24 ore non è il massimo non sentirsi a proprio agio perché adesso non è che posso andare in box per me il giacchetto ok, non mi ha dato nessun limite tracciato, in realtà un po' mi ero allargato ho perso qualcosa da malachia ho fatto un po' di traiettorie cagose bene così, tutto in pieno, calogero un po' di traffico qui davanti eh bene così bravo calogero Prende le misure qua staccata infatti siamo arrivati parecchio sotto a malachia c'è un po' di traffico ma davanti non so gt4 adesso ci stanno il quarto il terzo e il secondo so deliner e umbre Umbraresco. sempre i gt4 parcheggiate e i box non so perché sempre noi che famo le ruce col terrore della nassa schiantà quando te bruci col fuoco c'è paura pure dell'acqua dice il proverbio e stiamo dietro a malachia bene stavolta cioè è incredibile che io cerco di frenare sempre allo stesso punto perché comunque sto a tirama Cerco di essere regolare eppure la frenata ha dei, dei risvolti completamente diversi. Siamo arrivati sotto a Malaghia Ma dobbiamo passarlo. Non dobbiamo arrivare sotto perché non è che siamo quinti. Siamo no, ventesimi. Cioè ventesimi vuol dire, siamo l'ultima dei GT3 sostanzialmente. Ma è normale, essendo una gara di endurance, che se te fai un pit stop in più perdi una vita e recupera la cosa, sarà molto difficile, anche se mancano ripeto, 22 ore, cioè 22 ore sono un'eternità però se già la gara non era abbastanza difficile noi l'abbiamo complicata ancora di più ma la chi? la dai coglioni, no? gli fanno dei fari per Fagli capire! Oh, oh, oh mamma mia, questo... questo c'è da la penalità Il sorpasso, mamma mia, calogero, se sappiamo veramente tanti rischi Adesso tanti c'è il che è terzo Ma la Ghia non sarà stato contentissimo Ma io devo recuperare me ne frega niente mamma mia che ripensando comunque ho fatto una stronzata raga perché se, se faccio un altro errore è a fine praticamente attenzione adesso abbiamo questo davanti che è il terzo della gara quindi tecnicamente saremo abbastanza veloci da sta qui come eravamo di prima che schiantasse comunque va bene fa niente ancora le rocce in pieno cioè in pieno col cazzo in pieno arzo il piede poi però io rido subito dell'inner col porsche comunque gran bella macchina il porsche ultimamente invece io sto valutando di eh, prende come gt3 ufficiale la NSX con cui uh, ho fatto delle garette al DSC di Valle Lunga quando siamo stati insieme con l'ingegnere e il ragioniere e mi sono veramente divertito, gran macchina, l'hanno migliorata tanto mo finché non la non l'ammazzano con il bilanciamento delle prestazioni perché non si capisce in base a cosa, in Kunos si un giorno e eh, la macchina la fanno volare poi si alzano un giorno e la fanno pianissimo. Però a prescindere da questo Resta dentro, no, non ho dato gas, non mi dà penalità perché mi incazzo, ma eh, non ho dato gas. Bravo. Vedo che hai capito che il gioco è il mio e faccio come mi pare. No, comunque, a parte scherzi, la Honda NSX mi è, mi è piaciuta veramente tanto. Una Iena, proprio. Bella la guida e poi, secondo me, nel gioco è esteticamente la macchina più bella, in assoluto qui sono rimasto dentro, non rompo i coglioni eh sono rimasto dentro, fammi fare pure a questo, tanto per infastidirlo per questo lo attacchiamo alla frenata, non qui questo frenerà? eh, dovuto frenare a noi però no, non attacchiamo qui là. è una endurance è una endurance calò fa stronzate se mo va tutto bene lo attaccamo eh, qui in fondo rettilineo comunque calogero sta a fare un buon stint non riesco a capire in che posizione sta ma mo quando ricominceranno i pit stop eh, lo sapremo meglio Bene così, dai che non stiamo lontanissimi Loro lo fanno ovviamente molto meglio di me le Rouge Comunque, ricurarli qui sul Curettiligno è impossibile perché le Rouge lo fanno troppo meglio di me Io tra la paura che ciò debita penalità la paura che ho di Pia è eh, muro e l'incapacità ingenua cioè congenita voglio dire pare di capire che il punto in cui sorpassiamo tutti è il rettigno di sotto ma non questo qui Dove evidentemente c'è proprio qualcosa in più. Oh ragazzi vi ricordo che siccome eh, qualcuno se l'era chiesto l'altra puntata, io non è che lo scrivo in tutte, comunque stiamo a cuore al livello della IA 95, aggressività 90, che mi pare un buon compromesso per una gara così lunga, se dovesse essere una gara secca probabilmente avrei bisogno di qualcosa in più, mamma mia come ha rallentato, attenzione dell'iner! Se buttiamo all'interno... Ok... Ma che i Car Ice Approaching ho superato io, questo è intelligente come Alex, comunque. Adesso tagliamo forte qui. Bene così. Siamo assolutamente libera dei delinear. Bravo calogero. Sì sì, fate i fari, fate i fari. Tanto è Natale e le rucine ci stanno bene. che sventolano pure se finiscono caldo non me levo qui c'è il solito parcheggio gt4 e box comunque qualche gt4 in giro c'è ancora non so questo che gli sia successo magari c'è stata la possibilità che nel gioco rompi il motore ok lui ovviamente lo fa più forte le ruce quindi mo ce verrà sotto ma non fa niente adesso davanti c'è solo il secondo praticamente a parte il primo beh ma c'è un'altra gt4 di sempre di sto urso ma quante volte lo doppiamo sto urso ma che stanno a piedi? Questo starà tutto il tempo a sventolare perché sventola lui per dire delle passi che arrivo io, a me per dirmi delle mamme che arriva quello dietro, ma in realtà quello dietro non sta arrivando. Ma che puoi fare? Ma funzionassero i fari coi doppiati visto che loro a me mi fanno? Ciccio, è da levare. Eh. Ah. Vedi, forse funziona allora fagli i fari. Ragazzi. Potrebbe essere che magari senti sen moriscono. Comunque, stint fino adesso esemplare dei Calogero Bottas. Ce la sta a veramente tutta per dare il suo contributo alla causa. Ci abbiamo ancora mezz'ora di stint. Non mi, non mi spiego mai perché quando, quando faccio ste gare in generale ma pure di Formula 1 vado a fare le staccatone, mi viene ad alzar piede da acceleratore, alza proprio la gamba come se fosse in modo GP. Boh. È un riflesso condizionato probabilmente. Comunque davanti abbiamo l'umbriaco, l'umbrarescu. ora oh, dovrebbero cominciare i loro pit comunque e quindi dovrebbe eh, rimettersi un po' la, la cosa in, uh, in parità nel senso che poi noi dovremmo fare un altro pit, torneremo indietro però piano piano la cosa si dovrebbe dilui se noi riuscimo a non far più errori ricerca di Umbralescu sempre cercando di tirare senza far cacchiate perché ci pesano anche su... Oh, mamma mia come ho ripresa non so manco io Santos in Magic dobbiamo assolutamente cercare di tirare alla morte per recuperare senza prendere rischi che è un po' un ossimoro diciamo Comunque, eh, ripeto, è stato un errore l'altra volta interrompe la... Ok, nessun guadagno, bravo. È stato un errore interrompe allo stint, avrei comunque dovuto fare la puntata da un'ora, perché si tratta di 24 puntate da un'ora, quindi non posso fermarmi in base a quello che succede in uno stint. Cioè, da oggi saranno tutte puntate da un'ora, a parte l'ultima che a quel punto sarà dei 40 minuti, visto che ce n'è stata una da 20 Bene calogero, tanto che sta tirando veramente forte per recuperare qualcosa su Umbrescu che gira in 2.24 e mezzo e noi abbiamo girato in 2.23 e 6, quindi abbiamo recuperato un secondo in un giro però vedo che Umbralescu ci ha un doppiato adesso e qui alle luci potrebbe fargli perdere tempo non so manco se la IA di Assetto Corsa Competizione è programmata per fare errori uh. Cioè, se possono uscire di pista non, non ce n'ho idea sinceramente Dunque, qui davanti c'è una GT4, insieme a fargli i fari c'è sta Ayari, Atari pure lui avevamo già doppiato due volte praticamente con questa Qua a me atari non mi è piaciuto, faccio vedere le fatte e invece se lo un mezzo, sempre i posti più scomodi porca zozza, sti doppiaggi Oh, te sto a fai i fari eh, Atari! La vedi dai coglioni? Guarda come cazzo si è buttato in mezzo, Tari Guardalo, guardalo! Carglass c'ha, dietro come sponsor Oh, te devi dare va! Mannaggia a te, Arpin e Carglass Eh, che tu lo spacco davvero il vetro, così vediamo se Carglass ripara e Carglass sostituisce Eh fatto perdere un secondo e mezzo qua mannaggia lui mannaggia adesso è il momento da verità, raga perché mo ci sarà il pit stop eh? De tutti gli altri e il nostro no dovremmo capire quando andiamo a sbattere come posizione se Calogero Bottas ha fatto un buon lavoro perlomeno non dovremmo essere più ventesimi o forse ci siamo uguale ma siamo molto più vicini al diciannovesimo che di base io ancora non ho mai visto non so che cazzo è perché sono insieme ai primi adesso ho stato un po' al piede perché ero veramente lungo bene così Siamo avvicinati a un breesco qua che ha girato un 225 e pure noi abbiamo girato lenti perché ci ha fatto perdere una marea di tempo quello con l'alpin solita gente ferma i box delle gt4 e eh vabbè Ora davanti c'avemo Umbralesco, poi ci stanno un altro due GT4, ci sta Hutchinson là il rasoio elettrico e Williams, che stanno un po' distanti però, quindi mo un po' di spazio c'è da via. Beh, cerca di riacchiappa Umbresco qua, Umbralesco, insomma certo che potevano pure dai dei nomi tipo Mario e Giuseppe va bene così per un po' a rischio dry true speriamo che Ivano Stoner si sarà ripreso psicologicamente dal fatto che ha praticamente è impiccata la gara a tutto il team ma non è endurance è difficile pure da questo punto di vista raga perché tu sai che il tuo stint ma inficia su tutto il team, infatti quando avevamo fatto il team la Endurance col team Biperbanca che poi mo' tornerà a febbraio quella è un'altra tipo di pressione psicologica, sai che tu non corri solo per te ma i tuoi errori li fai pagare pure a tutta la squadra e mi pare che Calogero sta pressione non soffre per niente che si attira come un maledetto così eh, qui abbiamo perso tanto. Peccato. Però comunque stanno a gira bene. Bene così. Adesso dobbiamo iniziare a impostare il prossimo stint, comunque, eh, perché mancano 26 minuti, non eh, è che mancano un'ora e mezza Sia come benzina, per tornare ai litri giusti. Allora noi partiamo sempre con 120 litri però adesso ce ne abbiamo ancora 58 che mi fa pensare che forse dovremmo caricare benzina per arrivare a 100 litri, non a 120 potrebbero provare così perché comunque carichiamo meno benzina ci farebbe essere più veloci e più snelli la macchina si muove meglio insomma tutto molto migliore tanto qui Umbresco ha beccato Hutchinson e un po' di traffico ci può far solo che dacene una mano Comunque ragazzi, noi superamo Hutchinson, Hutchinson, qui insomma sto tizio del de rasoio. Poi andiamo a beccare Valentino Rossi, tecnicamente se siamo sdoppiati. Ok, gli ha fatto perdere tempo Hutchinson. Non speriamo che ci fa perdere pure a noi, mamma mia che rischio. Hutchinson, mortacci tua, io lo sapevo... Mannaggia Hutchinson, mannaggia le GT4 a me che ci ho messe. Cioè già le odio nel campionato, no? Hutchinson la vedete i coglioni? On the right. Clear on the right. Eh bravo Hutchinson ok, ma caso mi dira che mi tira la staccata dalla vita comunque su un bravesco è moribondo qualcosa bene così come iniziamo a impostare le cose per il pit ragazzi? Buona pure sta staccata attenzione che Umbralesco rientra i box, quindi è iniziata pure il valzer dei pit per le GT3 e fatti c'è il 19esimo adesso a 12 secondi mentre ci apprestiamo a doppiare Williams. Eh, il diciannesimo sta in box, raga. Ok. Sarà molto difficile capire in che posizione stiamo, visto che noi abbiamo lo svantaggio di de... dove fa il... il pit stop in più. Meno male, va. Un, un doppiaggio questo lo siamo levato in una posizione migliore, va. Ora siamo diciottesimi e Valentino Rossi sta a 39 secondi, quindi per sdoppiasse dovremmo riuscire a ripiare a lui ma non penso che ce la faremo perlomeno non in questo stint anche se lui, mo dovrebbe rientrare pure lui a fare il pit stop andati un po' larghi fa scherzi che penalità eh le pressioni stanno comunque bene. Mancano 20 minuti. Mancano 20 minuti e dobbiamo iniziare a fare carcoli che la benzina però secondo me. Carichiamo 100 litri è meglio dei 120, perché 120 sono veramente tanti. Ok, Valentino Rossi è rientrato, attenzione, se riuscimo a sdoppiarci, no, non credo fa un tempo. la sta a mettere veramente tutta ragazzi c'è sempre Valentino Rossi ferma i box forse riesce ma forse riuscimo a sdoppiacci Ok, se siamo riusciti a sdoppiare, eccolo che esce dai box secondo me. Sì, no, non è lui quello, che è una Lexus. Ok, ora siamo undicesimi. Che già suona meglio, eh. Grande stint per ora di Calogero Bottas. Che purtroppo se non aveva preso le due penalità era perfetto come stinta, invece quelle due penalità purtroppo le pagheremo, però vabbè. Adesso ci abbiamo davanti Gian, aprile, Tutulumbu. Tutulumbu mi sa che già cioè ci siamo già sdoppiati da Tutulumbo se non mi ricordo male oddio non ci capisco niente perché ragazzi così a memoria è difficile perché la gara dura tanto fai tantissime cose tipo guidare de merda come sto a fare sto giro non so perché sto giro sta andando così male penso siano pure un po' arrivate le ruote Comunque, mi avete detto di cambiare i freni ogni 12 ore. Quindi mi devo ricordare a metà, a metà endurance di cambiare i freni. Bene così, dai. Fu e iniziamo a sistemare il pit, raga. Adesso noi risulteremo in undicesima posizione ma in realtà non siamo undicesimi perché noi dovremmo rifare un pit stop quando l'altri mo l'hanno fatto e andranno oltre, quindi adesso l'obiettivo era più che altro cercare in questo stint di sdoppiasse cioè di riuscire a prendere abbastanza margine da non essere superati dal primo quando noi riprenderemo la macchina dopo il pit stop è in uscita da pit lane, ce ne sono due in uscita da pit lane, attenzione Non so chi siano ma noi cerchiamo di mettersi davanti c'era good good ok buono siamo ottavi che giustamente tutti stanno facendo i loro pit stop adesso però non è tanto sul loro che stanno a fare cara, ma sul primo perché l'obiettivo adesso è sdoppiarsi prima possibile questa cosa la sapremo solo quando usciremo dal pit in che posizione davvero si troviamo siamo riusciti a risalire dalla ventesima posizione e a sdoppiasse oppure no secondo me sta manna bene perché sta manna abbastanza regolari e decisamente veloci per il limite cioè per il livello della gara però... Comunque devo dire che non riesco più a girare veloce come prima, eh? c'è qualcosa che... posso so le gomme che iniziano a non rendere più... Posso so io che inizio a essere stanco... Mamma mia! Stavamo là! meno male che avevamo ripresa... Bene così, dai! Ok. Carroggio Robotas ha fatto tipo The Stig nelle gare di Endurance di Top Gear quando gli riparava i danni. Vedo delle macchine lì davanti comunque, raga. Questa è gente che adesso sta in gara con noi perché noi siamo comunque ottavi, lasciando perdere tutto. Incredibilmente abbiamo fatto bene il Rouge. modalità super concentrata perché oggi non buttasi Ma sto cavolo di pit stop allora iniziamo a far per il menu giusto, così tanto per regolasse dovrebbe essere questo. Ok, allora giustamente lui mi dà come prossimo pilota Diego Luna di X28. C'è sta, è giusto che riguiderò io dopo Ivano Stoner e Caroger Bottas. Allora adesso dobbiamo fare in modo di mettere da arrivare a 100 litri di benzina siccome noi ce ne abbiamo 40 adesso, però mancano ancora vari... Eh, come si può dire... vari minuti tanto lì non mi scrive 100 invece che 120 no magari qui cose se fanno sul rettilineo comunque non, non, non quando arrivi a una staccata, magari. Eccoli lì davanti quelli. Sicuramente, secondo me, ne dovremmo mettere un'ottantina. Perché se adesso ce ne abbiamo 39, magari... 14 minuti ce ne potremmo avere 20 e così arriviamo a 100 litri. Arte cosa è un po postale, perché i freni ne dobbiamo sostituiti, sospensione e carrozzeria non ce le danneggiate, stavolta fortunatamente... Bene così... Dubito che questo avanti sia una GT3, secondo me è un'altra volta Hutchinson, Hachisua. Prima ci ha fatto perdere un'ora. Questo lo chiameremo Hutchinson Sua da adesso in poi. Ok, quindi abbiamo impostato tutto, poi dopo dovremo controllare il carburante. infatti comunque era Hutchinson. Riuscimo forte qui, riuscimmo a passarlo prima da frenata. Car Mamma mia che liscio gli abbiamo fatto. Beh, si è preso tanti rischi calogero raga. Se non tiri qui non recuperi in cacchio raga. Non ci avremmo possibilità di passare la short in, in tranquillità. Come poteva essere una gara tranquilla, meglio. Altro rischietto. accusare raga ora dovremmo cercare di sfruttare al massimo lo stint perché se noi famo solo un'ora visto che loro hanno un'ora e cinque tecnicamente non riusciamo a recuperare quei minuti che ci mancano mentre forse invece se fanno un po' di più facendo bene i calcoli stiamo andando un po' lunghe in frenata eh caro? Abbiamo detto che caricavamo 80 litri, raga, quindi se... Guarda se questo non se ne va dei coglioni, eh Williams Questo è il punto peggio, raga Non ce l'ho abbastanza spinta per passarlo prima delle rouge Questa cosa finirà male Questa cosa finirà malissimo Ho dovuto frenare, ho dovuto frenare, però meglio così Abbiamo perso meno, secondo me cosa abbiamo perso ovviamente allora non fare il calcolo per arrivare a 100 litri allora abbiamo 35 litri in questo momento ma secondo me come l'avevamo impostato secondo me ci sta eh una cosa che non ho capito scusa ma noi abbiamo caricato per invece 120 litri all'uscita dai box eh 100 litri secondo me non bastano Qui siamo nati veramente larghi Vedi che devi fare eh ah, bravo Vorrei fare una cacchiata raga Che se noi abbiamo fatto in modo da averci 120 litri e mo ce ne avemo... 34 errore errore mamma mia mi sto deconcentrando per pensare a sta cosa dalla benzina ora se mi vado a fare una cacchiata eh Adesso al giro già abbiamo fatto uno schifo abbiamo perso qualcosa inizio a essere pure affaticato che comunque se siamo fatti 50 minuti di gara anzi pure qualcosa di più forzato il piede eh bravo dicevo forse invece devo caricare 120 litri in un'altra volta noi dobbiamo fare in modo da vecce dentro a bordo, siccome stavamo con 120 litri Ecco la cacchiata, ecca la cacchiata Ho perso il punto di staccata per pensare i litri della benzina, vabbè comunque si sì, sì lo so che è in eseropunimento Vabbè ragazzi, un errorino c'è può sta, dai per Fortuna non ha compromesso niente, calogero Dicevo, noi dobbiamo rientrare in 5 minuti. C Abbiamo 32 litri a bordo e noi ne avevamo caricati 120. Se io faccio in modo di uscire con 100, in questo momento ci avrei 12 litri. Sono un po' pochi, io forse farei in modo di ricaricare di più, raga. Oh, ma perché cazzo non frena più sta macchina, comunque? Tranne le gomme che sono arrivate... Non so perché lì c'è scritto 111. Ah, forse mi fa il calcolo, esatto, tra i litri che ho adesso a bordo e quelli che caricherei, quanta benzina mi troverei all'uscita. Ah, se sui 120 me ne sono rimasti 30, no? Ne devo caricare abbastanza per 120 meno quelli che avrò quando rientro, siccome mancano 8 minuti e quanti con benzina potrò consumare in altri due giri così a occhio due giri potrò consumare in altri 5 litri questo mi andrà pure parecchio piano perché adesso sono stanco sinceramente Però se consumassi altri 5 litri Diciamo mi restano 25 litri E quindi con 100 ci sto preciso e devo fare in modo che ce ne ho 110 allora Dobbiamo provare con 110 Ok E che cazzo però di è? Eh mo hai mo rotto le palle Sta sbaglia sempre sta staccata no, A parte la marea dei secondi raga altra volta una GT4. Però calcolando che abbiamo 28 litri adesso stiamo a 7 minuti diciamo che fanno due minuti a giro quindi possiamo fare ancora uno, possiamo fare due giri. 7x3, 21, 7x4, 28, 4 litri a giro. Consuma 4 litri a giro, da 27 vuol dire che arriveremo a 20, quindi da 20 per arrivare a 110 ne devo aggiungere 90 dei litri. Ok, magari quello non è nel posto giusto, tanto ci abbiamo del nuovo Cabezas Catamanas qui davanti. Secondo me, se non mi ricordo male, questo cavaginetto è quello Cabezas. L'avete dai cogliones. e a puion, oh no, no, dai! Mannaggia a te, mannaggia, cabezas, catalanas! Dai, che scimo forte qui, così, me ne levo, levo dalle palle. Vabbè, comunque, i, i, i doppiaggi non agevolano tantissimo la manovra, eh! Però l'importante è che non più penalità, perché dovendo recuperare sarò doppiato di nuovo, probabilmente. ok allora così ci dovremmo essere sia con benzina che con tutto questa ma gira molto più lenti due secondi e mezzo più lenti raga penso che le gomme siano un po' arrivate oh ma non ho capito ma frena più sta macchina che cazzo sta succedendo raga stavolta ho frenato al punto giusto ci cioè stavo a guardare abbiamo perso un botto, stiamo a perdere un sacco del vantaggio che avevamo recuperato. Si, sì, box di slap, ok. Bene che ti aiuta comunque, quindi siccome devo rientrare a sto giro, abbiamo messo giusto, 90 litri, sicuramente ci metteremo 5 litri per far il giro. Ci sta, dai. Dai cavolo, concentrato su. un bel giro all'ultimo che già ci ha preso 16 secondi mannaggia a me e eh, gli ultimi giri ho fatti veramente male raga ma sono un po stanco e mi pare che la macchina va ma un po peggio comunque Però calogero adesso si è rimesso in careggiata perché non sta più a fare i conti. Io quando faccio i conti perdo un sacco di tempo. Quando devo fare i conti mi ci vorrebbe lo spotter che mi fa da a bordo pista. Comunque lo stint sta quasi a finire, effettivamente mi devo sbrigare a rientrare. Se succede qualcosa mi squalificano, perché se per caso. faccio una cazzata. Però almeno così abbiamo sfruttato tutto, raga. Sfruttandolo tutto probabilmente potremmo nella lunga delle 24 ore recuperare qualcosa. Che poi c'è una cosa che io mo' non ho assolutamente contato, ragazzi. Ma giustamente, tra un po'. Oh oh oh, errore, ho oh, polla l'acceleratore. Non mi dà. Bravo. Cioè, tra un po' inizierà a far notte, raga io sta cosa non l'ho proprio valutata, adesso ce sto a pensare giustamente. ok la gara mi pare che iniziava alle 4 del pomeriggio, ah, quindi devo fare cazzate e devo mettere il pit limiter. Bene così, dai! Ok, dai, non perde tempo, non perde tempo. Ok. punto questo possiamo togliere ricontrolliamo tutto ci avremo 111 litri che sta va bene e in questo momento siamo già dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo quindicesimo, sedicesimo è normale raga l'obiettivo di sto stint era cercare di recuperare il limite e cercare di sdoppiasse Ovviamente il tempo dello stint finisce appena entri in pit lane, sennò no era finita. Vediamo se riuscimo a sdoppiarci raga Arriva pure il diciassettesimo, esimo De ci passa. Ci passerà Staveley, eccolo adesso che ci passa. Questo si leva dei coglioni. Non vedo niente. Ok, dai. Ok, ragazzi, 19 attenzione, 19 Valentino Rossi ci ha ripassato. Ma che cazzo è che guida di nuovo Valentino Rossi? Qualcosa che non che non torna. Cioè, lui il suo stint doveva averlo fatto in teoria. Forse non hanno fatto il cambio pilota, potrebbe essere. Vabbè, siamo pronti a ripartire. Siamo 19 ancora. 20 adesso, ok. Però il, il 19 è appena passato, ci ha doppiato solo Valentino Rossi, ragazzi. Bene così. Ok, ragazzi, questo stint è andato molto bene, siamo riusciti a recuperare tanto. Probabilmente saremo ancora, a parte doppiati da Valentino Rossi, può darsi che adesso passerà qualcun altro, secondo, terzo, quarto, non lo so. Però abbiamo recuperato tanto dello svantaggio che avevamo preso con l'incidente. C'è ancora tanto lavoro da fare. Però questo stint è andato molto bene. Io spero che questa serie vi piaccia vi ricordo che per sbloccare il prossimo episodio ci vogliono stavolta 400 mi piace. Detto questo, vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!